ricrea. Oggi facciamo un abito per la nostra bambola a uncinetto per prima cosa misuro la dimensione, la circonferenza di, delle spalle dalla spalla, spalla della bambola. Nel mio caso ho fatto i conti che mi serviranno 28 Maglie per eh, coprirlo. Il numero di maglie deve essere un multiplo di 4 ho montato 28 maglie, ho la catenella da 28, tenetevi un po' morbidi: infilo l'uncinetto la, la eh, sulla prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. E ora faccio 3 catenelle per alzarmi, 1-2. 3. E adesso faccio 6 maglie alte. 6 che sommando la prima, le prime 3 catenelle vuol dire 7 maglie alte, 7 maglie alte. Adesso faccio 2 catenelle, non salto nessuna catenella di base e faccio una maglia alta quindi nella successiva catenella. E faccio 7 maglie alte quindi il modulo sono 2 catenelle e 7 maglie alte oppure 7 maglie alte e 2 catenelle e lo ripeto per tutto il giro quindi quindi ne avrò quattro moduli per cui se avete un numero di catenelle maggiore o minore dovete rapportarvi a al, a un multiplo di 4 6, e una 7 Le volanti una e una 2 e poi ricomincio con il successivo modulo 7 maglie Allora, siamo all'ultimo gruppo di 7 catenelle, quindi ne ho fatte 2, 4, 6, più 1, 7, 2 catenelle, 1 e 1 e 2 e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. E questo è il primo giro. Ora vi consiglio di provarlo sulla bambola per vedere che le spalle passino. Le spalle passino. Adesso facciamo il secondo giro 3 catenelle: 1, 2, 3. Ora lavoro eh, le maglie alte esattamente come trovo sotto. Quindi io ne avevo nel primo eh, 3 catenelle, 6 maglie alte. Devo fare 6 maglie alte, quindi. perché sono 2, 4, 6 maglie alte più le 3 catenelle. Adesso siamo nell'archetto. Nell nell e qui cosa facciamo? Facciamo una maglia alta e 2 catenelle. Un'altra maglia alta. Bene, adesso devo fare altre 7 maglie alte. fatto sette maglie alte, adesso nell'archetto nella, nell faccio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e ora di nuovo sette. Adesso sono nell'ultimo archetto, quindi ne ho fatte sette e devo fare come dalle altre parti, una maglia alta, una, due catenelle e un'altra maglia alta. E chiudo sempre con una maglia bassissima nella terza maglia iniziale ecco mi preparo già per il prossimo giro 3 catenelle adesso noi avremo 9 catenelle un archetto 9 catenelle eh, si sì, 9 maglie alte un archetto 9 maglie alte un archetto ed è la parte vedete superiore della um, dell'abito o della maglia, e la parte superiore, da qui a qua, e lo scollo. Partiamo col terzo giro. Allora, abbiamo 9 catenelle e 9 maglie alte, ma naturalmente avendo fatto già le 3, eh, ho fatto le 3 catenelle che valgono per una maglia alta, quindi qui ne devo fare 8, una l'ho già fatta, quindi fare il giro manica. Inserisco l'uncinetto, devo fare una maglia alta tra i due fori, quindi avvicino i due fori, questo e il successivo. Allora infilo l'uncinetto nel primo foro e sempre dal davanti prendo anche l'altro foro. faccio la catenella e faccio la maglia alta così ho fatto il giro manica tra maglia alta sempre nella catenella e ora vado a fare 9 maglie alte attenzione a non saltare la prima quindi una 2 4, 5, 6, 7, 8, e una 9. Adesso come prima, i due fori rimanenti quindi una maglia alta per unire due fori, quindi il primo lo prendo per davanti, il secondo lo prendo per dietro. Tiro fuori la maglia, faccio la maglia alta, e ecco, che ho fatto il secondo giro manica. Ora faccio una maglia alta, maglia alta, quindi chiudo con due maglie alte, una sul foro e una sull'ultima maglia alta, con un punto bassissimo chiudo il terzo giro e il mio abitino comincia a prendere forma, vedete sembra un mini toppino. Adesso facciamo il quarto e il quinto giro, semplicemente rifacendo le maglie alte esattamente come sono nel giro sottostante quindi 3 catenelle 1, 2, 3 e adesso faccio una maglia alta per ogni maglia alta che trovo sotto e lo faccio per due giri quindi ci ritroviamo alla fine del quinto giro fatto la nostra maglietta che eventualmente va bene così ma noi vogliamo fare l'abito quindi facciamo la gonna per fare la gonna adesso dobbiamo aumentare fare qualche due giri di aumenti due, allora io come faccio l'aumento no, non faccio un aumento molto spinto un leggero aumento per svasare un po la gonna faccio due maglie alte che nel primo caso è la le 3 catenelle quindi una e una due e poi nella stessa catenella maglia di base ne faccio due quindi una maglia alta due maglie alte Aumento 2 maglie alte nella stessa maglia di base ecco qua. e faccio così il sesto e il settimo giro ho terminato il mio settimo giro lo chiudo come al solito con una maglia bassissima sulla terza catenella iniziale e ne faccio 3 bene, adesso Altri quattro giri esattamente lavorando una maglia alta sopra l'altra maglia alta, senza aumenti, una maglia alta sulla maglia alta del giro iniziale in modo da dare la lunghezza alla gonna. Io ho fatto eh, altri quattro giri quindi: quattro giri lavorando le maglie esattamente come si presentano sul lavoro bene, al termine dell'undicesimo giro sono a questa situazione qua vedete la lunghezza del mio abito, qui sono le ginocchia quindi diciamo siamo qua e ora facciamo l'ultimo giro, quello dei vuoi se lo preferite così liscio, potete lasciarlo così, potete rifinirlo magari con un giro di maglia bassa. Però io vi faccio vedere com'è che l'ho finito. Allora, il volante l'ho realizzato facendo tre maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi uno, due, tre, quindi la prima. Qua ne devo fare eh, altre due. sottostante e ne faccio 3 e faccio tutto il giro anche quattro, viene ancora più ricco, ma a me sembrava sufficiente 1, 2, ancora uno in questo foro e adesso successivo quindi 3 maglie alte per ogni maglia di base vedete? si comincia a formare il, il volant chiudiamo il giro dopo sempre con una maglia bassissima e, eh, e blocchiamo i fili allora questo è il mio abito realizzato vi ho lasciato che stavo facendo il volant. Questo è l'abito invece realizzato con tutto il volant con, eh, in giro in giro. Ho realizzato una piccola cintura con delle semplici catenelle per arricciarla in vita. In questo modo l'abito viene sostenuto dalla vita e non scende dalle spalle, perché vedete comunque ha una scollatura importante. Arrivederci alla prossima da 1, 2, 3, Ricreo.